Questa sera vi proponiamo un incontro, diciamo, abbastanza alternativo perché parliamo di comunicazione in riferimento al corpo, il corpo che si pone come ottimo eh, mezzo di comunicazione attraverso testi e comportamenti e lo faremo attraverso la, la, le grandi competenze di un grande esperto del settore, Massimo Pisani. Massimo Pisani è un regista. Analogista, love coach, quindi aiuta Anche. la gente a trovare la gemella Docente accreditato, esperto in comunicazione non verbale appunto Del linguaggio del corpo e dei gesti Ed esperto in tecniche seduttive Sera, Io a questo punto cedo la scena a Max Pisani Prego Buonasera Che abbiamo perso nel momento in cui cresciamo Con i condizionamenti con i genitori, con la scuola, con il partner, per cui poi ci svegliamo un giorno e diciamo che succede, perché mi sento male, perché sto così, il problema sono gli altri o sono io? Cosa c'è che non va? E' malo soltanto sono come mia madre, è mio colpa di mia madre, non è vero, dico sempre finiamola, non è colpa di papà né della mamma, ognuno di noi deve a un certo punto della vita riuscire perché... Le tecniche ci sono, e non è solo questa, c'è lo yoga, c'è il reiki, c'è la meditazione, ci sono un sacco di cose, difficili sì, perché ti portano dentro te stesso, inizi a comprendere quali sono quelle dinamiche che sino a quel momento hai dato per scontate, ma che se ti hanno portato a quel livello di mancanza di autostima di non riuscire a progettare più il tuo futuro, per paura di lasciare gli altri, non riuscire a stare da soli non va bene, agire solo per o oh, affinché gli altri abbiano stima di noi, per cui io faccio tante cose che neanche credo, alle quali neanche credo solo perché gli altri mi debbano dire bravo. Come te non c'è nessuno. Faccio, o non faccio le cose per il timore di essere giudicato negativamente, per cui ho problemi con mia moglie, con, con, con la mia partner, ma non riesco a staccarmi. Perché poi i miei soceri cosa pensano? Mia madre cosa pensa? E gli altri? Quindi discutiamo di questo. Perché io devo temere il giudizio di qualcun altro se in scienza e coscienza e moralmente io mi sento responsabile di una mia scelta per la mia felicità, senza delegare nulla agli altri. Perché se io non riesco ad essere felice energeticamente, gli altri se ne accorgono. Aggancio a me, io li definisco i vampiri energetici, ti ricattano, ti manipolano su quello. E ti senti incastrata in queste dinamiche e poi ti accorgi che stai perdendo tempo. Per cui come facciamo? Chi sono io? Cosa voglio? Chi andrò a risultare? Se io non parto dalla base che devo prima riconoscere me stesso e riequilibrare riequilibra me stesso, partendo dalla base, togliendo i conflitti genitoriali, le mie esperienze passate, mi resetto. Io so perfettamente comunicare in maniera fluida, non artificiale. Se io apprendo questa tecnica, ma non sono equilibrato, l'altro non lo frego. Ognuno di noi, chi più e chi meno, è in grado di percepire se l'altro mente. Poi non ci crediamo. Siamo manipolati. Attraverso cosa? L'ho detto prima. I sensi di colpa, il timore di essere giudicati negativamente, la disistima e la paura dell'abbandono affettivo. L'ideale quale sarebbe? noi siamo questi un allineamento quanto più o meno perfetto tra la nostra logica pensante e il nostro inconscio la nostra parte emotiva vado avanti velocemente perché noi nasciamo con un'esigenza e individuiamo un in simbolo che può appagare la nostra esigenza sperando che sia quella corretta per quella essendo io anche motivatore dipende dalla motivazione che ha il soggetto io non posso motivarti a fare un qualcosa che non parte da te, dalle tue doti e dalle tue caratteristiche. Possiamo anche riuscirci. Ma sai cosa stai andando a combinare? Perché ognuno di noi, nel momento in cui hai i sensi di colpa, mette in opera l'allestimento nella sua vita, nei rapporti di coppia, nel lavoro, di quel teatrino atto a celebrare i sensi di colpa. La disistima è la stessa cosa. Perché quella cosa che colpisce il nostro inconscio è forte. Allora, se io riesco ad emozionarmi, dico sempre, in maniera differente, guardando il tramonto, l'alba, percependo il profumo del mare, un esempio su tutti, eh. perché la felicità è intesa come perseguire i propri sogni in piena libertà ed in pace con la propria coscienza. Questi sono i tre punti importanti, importanti sogni, libertà e coscienza. Ok? Ognuno di noi si trova, quando ha un problema, ad avere un problema di sogno, di libertà o di coscienza. Ok? E adesso vi spiego che cosa significa. Perché tutto parte da qui. Ciò che è giudicato e criticato negativamente del genitore del medesimo sesso, temerai per tutta la vita, che mi luce con la mamma, temerai per tutta la vita di avere gli stessi difetti e vizi comportamentali. Evito di essere con la mamma, ma poi... Quando mi fanno arrabbiare, mio marito, il mio partner, sei uguale alla mamma, ok? E più mi dicono questa cosa, e più mi arrabbio, e più odio la mamma, e più odio me stessa. È Normale, sei cresciuto con la mamma, va no. ok? Ciò che hai giudicato e criticato negativamente al genitore del sesso opposto, femminuccio papà, temerai di agganciarti a parte e raventi gli stessi difetti e vizi comportamentali, ma poi te lo prendi uguale, non c'era mai? e te ne troverai uno che non ci sarà mai. O l'esatto contrario, attenzione. Eh? Allora stai vivendo la tua vita in base a 30 anni, a 40 anni, a 22 anni? Perché ancora sei legato al condizionamento genitoriale o vuoi capire tu di cosa hai bisogno? Eh? Vi ho convinti? Ed è facile parlare. Ad esempio, un problema di libertà, quelli che dicevo prima, è la sindrome di Romeo e Giulietta. Quei genitori che non sono d'accordo sul «devi sposare uno che è ricco, intelligente, o del tuo stesso ceto sociale...» Per cui io tenderò, abbiamo parlato prima di Lucignolo e del Grillo. Questa parte istituzionale che abbiamo in noi, ovviamente, le regole che abbiamo appreso dai nostri genitori, non sputare per terra, non gettare la carta, non dire le parolacce, e la trasgressione, Lucignolo, a queste regole, è inevitabile, del grillo parlante di Pinocchio e di Lucignolo che tende a farti trasgredire, quelli del grillo e gli strumenti sono i sensi di colpa e l'abbandono. Cioè se trasgredisci le regole, io ti abbandono, verrai abbandonato e ti verranno i sensi di colpa. Lucignolo invece utilizza la disistima e il timore di essere giudicati. Cioè se trasgredisci ti giudica. Ah. Eh, ma il più pulito c'è la rogna, dico io, per cui no. dovessimo tutti pensare chi è più perfetto o meno perfetto. Per cui è questa la dinamica. E quindi nella nostra vita, inevitabilmente, se non siamo equilibrati, accade cosa? Che più viviamo in una situazione con questo grillo parlante, quindi seguiamo le regole o addirittura rivestiamo un ruolo istituzionale, sì. Nel momento in cui trovi cosa, non ce la fai più ad essere così, rigido nelle situazioni, ad applicare le regole e sei soffocato da questa situazione perché non è quella che vuoi tu o meglio la stai sposando questa situazione perché questo hai appreso, che è meglio agire in questo modo. Nel momento in cui trovi il simbolo che ti scatena la trasgressione, non fai una trasgressione piccolina. C è un casino Ok? Segnale gradimento, rifiuto, carico, tensionale ce la facciamo proprio in extremis carico tensionale significa che io non sto producendo nell'altro interlocutore né segnali di gradimento né di rifiuto lo sto agitando se continuo a fare così quello si alza e se ne va ve ne accorgete quando uno inizia a grattarsi a meno che non abbia la psoriasi, attenzione, mm -hmm. eh? sì. queste cose qui. Segnali, andiamo sui segnali di gradimento Accarezzamento delle labbra. Ah. Ok? Linguino. Io lo faccio spesso È questo. Mm -hmm. E eh, dici, ma ho le labbra secche. Mm -hmm. <ride> È così, eh? bordicchiamento mm -hmm. interno delle labbra, l'abbiamo detto, suzione di uno più dita. Da... <ride> ah. <ride> Lo fanno, no? Nei video solitamente sì, sì, si vede sì, proprio sì. quella che seduce così sì, sì, sì. eh, Soluzione di un oggetto, la penna. Ah, poi che ne dico due esagerati, specialmente le donne, non vi fate fottere. Quando comunicate con qualcuno e gli fate così, con l'anello o con la collana o col bracciale, fate la finita. Gli state dicendo, se tu mi dai affetto, io te la do. Io te la do. <ride> Al contrario, questo, ovviamente, no. Mari, questo, ok, ad esempio la penna, anche la penna parlo io, eh? quindi se ruotate la penna o fate clic clic della penna, A sturbare l'accendino mentre parlate con qualcuno, non ve ne accorgete, lo fate sempre, ok? Uh, l'anello, collana uh, su e giù, o su e giù, e ce ne sono altri poi, molto simili, che sono canali sessuali, state dimostrando che lui potrebbe appagare la vostra esigenza di sesso, glielo state comunicando, poi non vi lamentate. <ride> Ovviamente sono uno, due segnali soltanto, non la lamentate. <ride> Ok. Sono un po' di segnali. Alcuni eh, li puoi valutare come molto importanti, altri come meno importanti, altri per condurti verso la strada. Qual è la strada? Il mio obiettivo qual è? Sedurre? Stavo di seduzione, quello. Colloquio di lavoro? Quello. Ce l'ho fatta? Sì. Bene. Mm. facciamo un massimo. Bene, chi il tuo profilo? Come sì. ti troviamo? No, non mi trovi, trovi. dipende dal profilo, no? eh, Max Pisani è una logista motivazionale.